Il tuo primo ricordo legato alla danza. Una sala molto piccola, un linoleum in terra, duro, un insegnante, una maestra, anziana, tra otto e e fagioni, 80enne, quindi una dimensione molto bella legata all'antico, legata a un qualcosa che scoprivo per la prima volta ho una sensazione estremamente forte come origine eh, se dovessi scegliere tre passi per... tre passi? sì, tre passi di danza uh -huh. quali sceglieresti? Forse, forse il passo ancora non esiste vorrei assaporare nuovamente il primo passo per esempio non ho che degli passi prediletti certo tutto quello che è orizzontale quello che è orizzontale sento che fa parte un po' della mia, della mia indole, quindi orizzontalità, arte orizzontale, gli arti che vanno orizzontalmente in alcuni codici sono stati definiti come the rond, eccetera. Ok, allora una, una musica, una colonna sonora, un suono, una canzone eh, che per te è particolarmente significativa? Addirittura che per me è particolarmente un semplice. suono una musica quello che preferisce il suono potrebbe essere il suono di un treno danse dei film di Osulia atto toujours un train come diceva Wenders no, nel film dedicato a Jassiro Ozu e si sente passare un treno in lontananza certo il treno deve essere associato ad una campagna aperta ad un fiume, e quindi il passaggio di un treno su un ponte, e le canzoni, il suono, la musica, insomma, una... in realtà sono, sono moltissime, alcune li chiamano proprio. Ovviamente, dico una cosa molto me, frequentata: le variazioni Goldberg, perché le ascolto da più di 30 anni, ma anche. Foxtrot dei Genesis e così via, oppure alcune canzoni o brani degli Aria con The Metal Adesso puoi scegliere qualcuno con cui ti piacerebbe eh, danzare. Chi sceglieresti? Ma sei te.